Per spostare dei contatti da una lista a un'altra, bisogna innanzitutto aver creato la lista. Dopodiché si entra nella lista, si selezionano i contatti della lista, si va in Azioni e si fa Sposta a un'altra lista. Si sceglie la lista e si clicca su Sposta. In questo modo tutti i contatti saranno spostati nella nuova lista selezionata.